amiche ed amici di youtube per me questo ed anche lo scorso mese per me questo e lo scorso mese sono stati particolarmente prolifici perché ho fatto un sacco di video e poi grazie a tutte e tutti voi che mi seguite Conservo registro dal 4-6 dall'inizio di questo mese con eh, 36.574 visioni siamo arrivati ad oggi a questo nuovo mese cioè dall'inizio del mese passato no 36.574 il 4-6 adesso siamo al 27 quindi mancherebbero due giorni aver fatto un mese che abbiamo 41.213 visioni grazie a tutte e tutti voi abbiamo raggiunto eh, 41.213 poi se io entro nell'account di youtube scopro che eh, le visioni in realtà possono essere 42 43.000 troppe poche perché youtube si degni di iniziarmi a pagare un centone di dollari a me, tutti gli elementi tecnologici eh, stanno andare per andare in eh, obsolescenza quindi mi vendrebbero bene dei soldi. Poi sono disoccupato. Comunque, non ho di che lamentarmi, un fatto a, a gradimenti, perché sembrerebbe che eh, mi seguite molto e mi guardate abbastanza, per un, per un giovane canale come Sant'Enciani e quindi eh, è inutile che mi inviti a guardare i miei video perché chi mi segue già li guarda, eh, comunque per chi mi vede per la prima volta eh, io ieri o l'altro ieri ho caricato un tutorial eh, come preparare una conserva di olive sott'olio poi quello che succede è che io ho un account di speaker sono disoccupato e non posso pagarmi eh, una, una conta pagamento. Per cui devo per forza di cose utilizzare solo le 10 ore gratuite che ho in Sprecher. E quindi avevo raggiunto le 10 ore limite, avevo 23 secondi addizionali che devo fare devo cancellare degli episodi ne ho cancellati 5 per un totale di una ora o due e li salvo perché tutti voi se no poi vi arrabbiate ma perché hai cancellato i programmi che noi vogliamo sentire e... e allora dicevo ho conservato quelle radiotrasmissioni che io faccio principalmente perché dovrei farle si sente meglio nel computer ma principalmente nel mio cellulare che c'è l'applicazione che si è rinnovata ecco qua come potrete guardare poi ogni tanto gli cambio icono al programma radio per cui metto sempre qualche foto mia così sapete voi eh, che sono programmi di santa però ecco Guardate. E anche in Sprecher eh, mi ascoltate molto. Adesso c'è l'opzione delle statistiche. 6498 ascolti. E dire che sono mesi che non trasmetto più nulla di nuovo. 29 piste sono rimaste, 3 collezioni, 242 seguaci, seguitori e 104 mi piace hanno messo. poi vabbè eh, invece sand cloud io vedo che è difficile avere degli iscritti in sand cloud in, eh, in sprecher mi seguono centinaia di persone in sand cloud è un po come vimeo non mi segue quasi nessuno quindi trascuro di più sand cloud perché dico tanto chi mi segue allora dicevo se volete ascoltare qualcosa di mio forse oggi registrerò perché uno magari non è disponibile per uscire in, eh, in video e eh, si deve sistemare eccetera però acchiappa eh, il cellulare a acchiappa il suo galaxy yung 5360 o acchiappa un tablet e si filma e adesso non so quanti di voi mi ascolteranno dal vivo perché veramente mi piacerebbe stare in una videoconferenza però non so come funziona non ho idea di come eh, funzioni una videoconferenza io vi ho invitato a tutti ma si vede che non c'è nessun contatto mio in linea d'altra parte basta entrare nel canale e ci si rende conto che c'è eh, uno un hangout comunque vabbè vi saluto tutti ho visto per fortuna non so se se n'era andata, se è ritornata, o se c'è sempre stata. Io non la potevo trovare che la nostra amica Amleta adesso sta con me, Amleta 7 ed è di nuovo fra noi in Google Plus. Io l'ho cercata in Facebook perché a un certo punto non la trovavo fra i miei contatti. Sono contento che sta di nuovo fra di noi e eh, che pubblica. Mm, prima pubblicava più di me ho iniziato a pubblicare anch'io da quando nel eh, febbraio 2013 ho avuto internet di nuovo perché l'ho dovuto sospendere per un periodo e ho iniziato ad avere le applicazioni di google nel cellulare perché prima usavo più facebook e quindi adesso pubblico molte foto giornaliere eh, della mia rubrica gastronomia casareccia. Mm poi ecco vorrei che guardaste i miei tutorial in youtube eh, comunque ho festeggiato le 40.000 visioni adesso stiamo già andando alle 42.000 eh, probabilmente con un ritmo di 3.000 o 4.000 visioni al mese eh, io ho calcolato che bisognerebbe avere 100.000 visioni nel canale perché ti diano 100 dollari perché sono un dollaro ogni mille visioni a questo ritmo è probabilmente eh, un anno e mezzo ancora però ecco non ho, non ho molta pazienza sono disoccupato quindi se voi potrete diffondere i miei video fra i vostri amici conoscenti parenti poi un'altra cosa che io lo vendo lo, lo vengo dicendo fin dall'inizio se avreste la amabilità come io comparto tutto quello che posso compartire con voi o mio pubblico, che siate o no iscritti nel mio canale. Tutti i miei interessi, io vorrei anche sapere qualcosa di voi per interagire perché questo è il bello di internet. Questa non è la tele di una volta. Quindi, se voi avete degli interessi, se avete dei commentari particolari eh, a quello che faccio. Volete che, come potete vedere? Io ho letto molto, però, se volete che vi parli di qualcosa oppure se avete degli interessi, magari non è qualcosa che io abbia letto o di cui io mi sia occupato. Però eh, vorrei che, che voi mi diceste delle vostre opinioni dei vostri pensieri. Non vi scoraggiate dal fatto che io blocco cioè, ossia non blocco i commentari li filtro perché voglio evitarmi dei commentari inutili tutte le critiche costruttive che ho ricevuto sempre le ho pubblicate ma io voglio evitarmi gli insulti gratuiti eh, quindi se avete dei commentari dei temi da proporre eh, scrivetemi io poi ecco eh, salvo i programmi di sprecher in youtube per poi continuare a trasmettere di nuovo se mi potessi pagare un abbonamento costoso adesso un momento è eh? Se mi potessi pagare un abbonamento costoso? Conserverei ogni programma e quindi eh, vi invito a interagire. Poi io, ogni tanto, faccio dei hangout, però non ho pubblico in vivo e quindi parlo da solo. Eh, che tristezza! Vorrei invece interagire con voi. Detto questo che adesso vediamo un po' apro la finestra che c'è qua in streaming dal vivo ora e... E... Ecco, adesso carico l'annuncio in Facebook che sto facendo questo hangout. Magari qualcuno... qualcuno parteciperà da Facebook. però no anche se ho centinaia di contatti da Facebook, YouTube, Google Plus, tutte queste cose qua. E niente, io faccio gli hangout, li carico dappertutto, gli link, però nessuno risponde. Beh, niente, come dire. Ci sono tante teorie su come essere seguiti in YouTube però l'importante è fare quello che si sente io a volte ho fatto dei video che si sono eh, visti molte volte e ho fatto tutto il contrario senza volerlo naturalmente senza propormelo di quello che eh, propongono eh, di fare eh, gli esperti del tubo io vedo che per esempio vi do dei titoli di video miei che si sono molto visti 3196 volte tutorial di idraulica domestica come puoi sturare da te il lavabo intassato un altro video che si è visto 2.509 volte tutorial di, eh, di idraulica domestica come puoi installare da te il tuo servizio igienico eh, sanitario poi eh, un video a 2.500 volte carne alla piastra a gas il calabrone si è visto 1750 volte, lo scarabeo rinoceronte si è visto 1716 volte, Star Wars episode 4, e un commentario al libro si è visto 1018 volte, eccetera. E sono molti i video che si sono visti più di 301 volte. E, e tutto questo lo devo... A voi cari amiche ed amici che mi seguite molto, veramente, questo vuole essere un video per starvi vicino per salutarvi per ringraziarvi eh, di appoggiarmi di, di guardarmi, perché in bassa risoluzione non è che si può filmare molto bene, è chiaro. Che chiaro che preferisco usare o la filmatrice o uno dei due cellulari che ci sono in casa. E che sono tutti e due economici e di bassa risoluzione, poi io con un editore video mi do un buon formato. Adesso ho trovato un editore video gratuito. Che ho scaricato gratis che io ho nella versione gratuita VSDC eh, Free Edit Free Video Editor VSDC Free Video Editor eh, che in pratica conserva il full HD del formato tanto in eh, 4.3 come in 16.9, però, gli dà, non so, dei bit rate, eh, bassi. 1200 600 800 a seconda del formato, no, 1600 800 2006 non raggiunge invece il bitrate eh, che raggiungono i video in full HD con il Windows Movie Maker, che sono 8000 bit rates eh, per secondo o più. E quindi mi vengono dei video che editati anche se fatti con un cellulare con 2 megapixel pesano un gigabit 700 megabit megabyte un gigabyte no con questo editore gratuito il vsdc mi vengono video che pesano se originalmente addirittura pesavano 250 megabit eh, pesano 125 150 eh, cioè è difficile che pessino più dell'originale pesano molto di meno e se pesava 120 megabit il video può arrivare a pesare 80, 75 dipendendo anche dalla luce dalle ombre che ci sono, se tu ci metti un'immagine fissa nella composizione c'è meno eh, bitrate. E così vi ho rivelato un segreto, che sono riuscito a trovare un editore che faccia vedere eh, l'esecuzione di più di un video alla volta ed immagini fisse anche nel, meglio di quello che viene con il sistema eh, windows 7 e niente eh, adesso mm, dovrò staccare non so da quanti minuti sto in onda però ecco già il saluto che volevo farvi e il ringraziamento per guardarmi per seguirmi l'ho fatto e quindi niente vedo come anche di qualche unità le visioni dei, di tutti i video aumentano sto sempre cercando di trovare nuovi temi per non annoiarvi o per proporvi cose più interessanti magari però ecco io sono in aspettativa che voi mi vogliate comunicare quali sono le vostre aspirazioni e i vostri interessi magari sono anche miei e potrò rispondervi quindi anche faccio dei video risposta se voi mi farete delle video domande voi anche ai miei video eh, pigliate la web camera anche se è vecchia come la mia o pigliate un cellulare quando guardate un mio video eh, filmatevi quello che vorreste dirmi e rispondetelo eh, mettete semplicemente adesso no, non serve eh, altro che mettere il link eh, del video che avete caricato in eh, un vostro canale perché si veda il titolo del video uno fa clic e guarda il video e, e così mi rispondete eh, mi fate le domande che volete su cosa vi interessa di più eccetera un'altra cosa mi piacerebbe dato che io sono eh, partnership di youtube eh, mi piacerebbe collaborare quindi se volete che io impieghi dei vostri video mandatemi un email eh, eh, dicendo che volete che io incorpori i vostri video e caricateli in common creative così io potrò eh, fonderli con i miei video e magari io vi mando dei video risposte in common creative che voi potrete mettere nei vostri video così eh, collaboriamo facendo dei video io farò dei video che voi potreste incorporare nei vostri e voi farete dei video che io posso incorporare nei miei e questo ci porterebbe anche a compartire per esempio io ho molte visioni con rispetto a partner di youtube che ne hanno meno però ho appena 154 iscritti, ne avevo 160 ma evidentemente qualche account è stato disattualizzato, si sono scancellati. Voi potete avere eh, migliaia di iscritti e, e centinaia di visioni oppure decine di migliaia di iscritti e centinaia di visioni, quindi se eh, fondiamo le nostre produzioni io vi do le mie decine di, di migliaia eh, 41.000 visioni al vostro canale e voi mi darete i vostri decine di migliaia di iscritti al mio quindi eh, caricando video in common creative e poi comunicandomelo io li posso incorporare ai miei video e voi ai vostri Un momento Beh, eh, ecco. L'altra volta ho commentato questo libro. Roger G. Zelazny, Creature della luce e delle tenebre. Lo sto rileggendo un'altra volta. Se volete eh, interessarvene sta eh, nella mia rubrica titolata la rubrica letteraria Ecco a voi i miei libri preferiti. Allora un saluto a tutti, poi io stesso ho inviato dei video di risposta a Pietro Trevisan perché ha fatto dei video interessanti e io gli ho mandato eh, delle risposte su determinati temi scottanti. E se voi vi volete interessate eh, interessare andate a guardare eh, fra i video di trevisan che ci sono delle risposte che io gli ho dato eh, video di pietro trevisan e quindi lì troverete i link a dei miei video che io gli ho messo come risposta proponendogli degli argomenti e delle eh, spiegazioni eh... Poi vabbè sono finiti i mondiali e io un'altra volta lo dico, qui lo dico qui lo affermo, non è finito il mondo, anzi i veri problemi eh, iniziano ad affrontarsi con più serenità perché la tele già ha smesso di cacchiare con il calcio. D'altra parte oggi ho seguito nella mattina l'intervento intelligente eh, di un deputato del Movimento 5 Stelle a Bruxelles e eh, dove si critica... Tutte le cose cattive che stanno facendo nell'Unione Europea che ci porteranno alla rovina, quello più interessante è sapersi al calcio e quindi, come dire, non so. Io credo che il calcio sia come le religioni, di ieri il moderno oppio del popolo che veramente serve solo a stordire la gente e a farla stralunare, a farla vivere in un'altra realtà. Si sprecano miliardi perché ci guadagni la FIFA, le... tutti quelli i lobby che hanno creato il calcio mondiale spettacolo e invece non si parla di tutti addirittura muoiono giocatori perché nelle ambulanze mancano defibrillatori ma per fare un mondiale poi i, I soldi a quali organizzazioni vanno che solo resta un 4% al paese poi un'altra cosa cercate in internet città abbandonate edifici abbandonati e vi faranno vedere tutti gli edifici eh, che sono stati abbandonati addirittura senza essere usati come è capitato in italia e in grecia perché magari non si è giocato lì il mondiale perché si sono costruiti degli edifici per ospitare eh, i turisti per i mondiali per le olimpiadi le europee di calcio si fanno delle strutture ed infrastrutture faraoniche che poi vengono abbandonate addirittura neanche le danno come casse popolari non so perché dei problemi burocratici che o non le terminano oppure quando le usano dopo il mondiale non le possono usare più e, e non so perché in tutto il mondo e eh, non solo in italia che si sarebbe ragionevole o non solo in Grecia ma addirittura eh, è successo negli stati uniti in germania germania la perfetta germania vabbè in inghilterra delle strutture che vengono lasciate a sé stanti perché ormai non si useranno più si sono spesi miliardi per costruirle e non si useranno più allora il mantenimento è più costoso addirittura eh, non si demoliscono io dico è un insulto alla povertà, a chi deve vivere distenti, a chi non trova un affitto, il, il fare uno stadio olimpionico di nuoto e poi eh, non tenerlo in condizioni e non usarlo, ma neanche, ma neanche per dare attività sportiva gratuita alla gente, perché rimangono eh, mangono. Delle, delle spese che la regione o la provincia non può evadere, non si sa come raccogliere i soldi per le tasse, chi si deve rendere responsabile e far carico delle strutture delle infrastrutture? Non si sa eh, a, a nome di chi pagare i debiti di quel di questi stadi mondialisti delle, delle olimpiadi e tutto quindi vengono abbandonati poi prima o poi lo stato si rende conto che c'è una cosa improduttiva e in rovina e la demolizione ma anche la rotamazione dei debiti va a costo dell'erario pubblico e delle tasse dei cittadini del paese in questione a questo servono i mondiali eh, lo sport che è educativo fra sportivi che si drogano scandali e eh, tutta la corruzione finanziaria addirittura eh, diciamo la corruzione i risultati alterati per interessi economici e politici che è rimasto di sportivo nello sport spettacolo di questo magari ne parlerò in seguito adesso basta devo tagliare ciao saluti a tutti e eh? dal vostro Santen Chan e mi raccomando seguitemi e date i link dei miei video ai vostri amici parenti familiari eh, anche nemici e tutti i contatti che avete in internet eh, perché io sono disoccupato e vorrei guadagnare qualcosa con internet poi da 12 anni volevo essere scrittore ma mi è demoralizzato molto l'idea che è difficile trovare un editore che ti pubblichi quindi se io avrò successo in facebook e in google e in youtube in youtube magari anche in facebook perché no magari ecco potrei proporre un editore che mi pubblichi perché già c'è un pubblico ciao e fate clic nei banner pubblicitari vi prego così magari prima o poi mi danno un centone di dollari se no quando si, mi si romperanno tutti eh, gli elettrodomestici qua non potrò più trasmettere Chao.